Buonasera, sono Laura Antichi, oggi vi presento Emerge Cube. Emerge Cube consente di esplorare tre, eh, oggetti 3D digitali sul palmo della mano. È fatto per contenere e mostrare oggetti 3D ed interagire con essi. È un cubo olografico per realtà aumentata. L'originale è in gomma semirigida, color nero e argento. Le facce riportano simboli. Presuppone l'uso di app dedicate scaricabili sui dispositivi smartphone da Google Play e App Store. Si utilizza la eh, fotocamera del proprio smartphone dopo aver aperto l'app scaricata e si punta sul cubo. Utilizzando la modalità Cube, gli oggetti compariranno sul cubo tenuto in mano. Quindi oggetti 3D personali possono anche essere uploadati avendo un account eh, merge e nei formati che sono mh, contemplati. E quindi andiamo a vedere ora eh, il nostro cube ma prima volevo dirvi che è possibile eh, se non volete acquistare il cube eh, utilizzare eh, un cube di cartone realizzato da un template che è messo a disposizione nel, nel web è possibile associare il merge. Cube con Merge Asset per sperimentare viaggi virtuali a 360 gradi. Andiamo ora a vedere il nostro eh, Cube. Questa è la scatola con il Merge Cube acquistata su Amazon. Qui ci sono uh, tutte le, le istruzioni. Adesso andiamo ad aprire questa scatola. Ecco questo è il cubo libero dalla confezione. Vedete che c'è un supporto, sul supporto c'è un eh, c'è un un activation code e il cubo che voi vedete è in morbida plastica, quindi molto maneggevole e contiene quei simboli argento su sfondo nero. La confezione che contiene il cube è questa e vedete che c'è anche uno spazio per inserire lo uh, smartphone e uh, liberare le mani per poter uh, poi maneggiare il cubo. Questa è la scatola del Merge Virtual Reality Headset. E che adesso andiamo ad aprire. È un headset uh, molto morbido, quindi adatto anche per uh, i uh, bambini. Ha degli occhialini qui dentro e qui va infilato lo smartphone per poter visualizzare, quindi, le applicazioni in uh, 3D. Questo è il Merge uh, Cube che è stato costruito da un template ed è in cartoncino va altrettanto bene e funziona alla grande possiamo andare ad acquistare il Merge Cube ad esempio da qui acquista Merge Cube da questo sito poi le indicazioni vi verranno messe sotto il video e, eh, possiamo acquistare l'ed set da qui. Okay. Abbiamo mh, de, poi eh, è molto interessante registrarsi a, a questo uh, sito, molto interessante per il docente perché uh, si, si può poi una volta che ci si è registrati. Io sono già. Eh, registrata, andare in Merge eh, Dashboard ecco, e qui è possibile eh, attivare, come vi ho, ho fatto vedere nel tutorial successivo, le varie applicazioni e eh, visualizzarle sullo smartphone ecco Questo è un Merge Cube 3D, che può essere mh, poi visto, che uh, può essere anche visto dopo, uh, sulla, naturalmente sulla LIM, mettiamolo a, uh, full screen full screen, e si può uh, quindi utilizzare per dimostrazioni anche da lì. Abbiamo poi il Merge eh, Cube da Template. Le app indispensabili da scaricare sono eh, essenzialmente due. Io ne consiglio due. Il Merge Explorer e il Merge Object Virer sono come vedete disponibili tanto per Android che per iOS. Ad esempio, eh, dopo aver scaricato queste applicazioni si va a, a poi a scegliere l'applicazione che interessa e si eh, visualizza sul eh, proprio eh, sul proprio eh, cube e si interagisce con essa andiamo ora a collegarci all'app scaricata sul cellulare Merge Explorer apri ci mette un po' ad aprirsi chiede attenzione, è importante che un adulto supervisioni l'utilizzo della realtà aumentata, presta sempre attenzione a ciò che ti circonda, ok. E, eh, sono entrata nell'applicazione, vedete che eh, mi presenta subito, ad esempio, il Galactic Explorer, clicco su Galactic Explorer, mi dà un'introduzione, e poi clicco sulla eh, sull app ecco come la carica e vedete che ho il, il, eh, eh, ho il sistema solare e il sole con i suoi pianeti eh, puntando sul cube posso vedere i singoli pianeti o la descrizione dei pianeti ecco vedete e eh, la riapro per farvi vedere meglio e eh, quindi ho tutte le informazioni posso ottenere tutte le informazioni sul sistema eh, solare chiudo l'applicazione e vado eh, posso andare in eh, Mr. Body In questa scheda vedremo l'anatomia stilizzata dell'essere umano, l'anatomia la, eh, e lo studio delle strutture biologiche degli esseri umani e degli altri animali. La dissezione di questi organismi consente di definirne la struttura, ti dà tutta la spiegazione, poi avvi Mr. Body, punti sul, mh, sullo smartphone e vedete che... Eh, giro poi posso, eh, ecco l'ho raddrizzato il cubo posso vedere ad esempio il cervello che ti dà eh, le informazioni sul lobo centrale posso eh, vedere le altre parti ad esempio il fegato vediamo uno vedete che vi dà eh, informazioni quindi sul fegato e uh, questo è un Mr. Body che serve per uh, lo studio appunto della, del corpo uh, umano anche la trasformazione della Terra è piuttosto interessante clicco sul viaggio al centro della Terra, punto su YouTube okay. Ah, mi dà mondo 3D Comunque Ecco, questo era il viaggio al centro della Terra Questa attività, la trasformazione della Terra eh, Abbiamo visto mh, Quindi vediamo invece la trasformazione della Terra Che questa eh, Questa app Mi sembrava che funzionasse bene, vediamo, no, questa è un'attività, comunque ci sono un sacco di attività che sono gratuite e altre che sono invece quelle con il lucchetto a pagamento, come potete osservare. possiamo dalle tre lineette andare in categorie e vediamo tutte le categorie eh, disponibili. Ecco quelle in, eh, che sono eh, la maggior parte eh, free sono quelle scienze della terra e dello spazio che abbiamo appena visto. Alcune di queste Vediamo ora l'altra applicazione che vi citavo come collezione e raccolta di applicazioni che si chiama Merge Object Viewer, la apriamo dopo averla scaricata sul nostro PC Vediamo ora l'altra applicazione che eh, si chiama Merge Object Viewer che eh, contiene una serie di, eh, di app. Dopo averla scaricata sul cellulare la apro. Ecco. E, eh, e vedete che nell'accesso mi dà gli oggetti, le raccolte, la ricerca del codice eccetera eccetera andiamo in raccolte, qui ci sono tutte mh, delle interessanti raccolte sugli oggetti, l'antico Egitto eccetera eccetera l'architettura, eh, i dinosauri andiamo a vedere Edgar Allan Poe e, eh, molto interessante, ad esempio, questa vista della raccolta vedo mm, sul, sul cubo, ecco, questo è quindi eh, The Poems, eh, the, the Raven, e mi dà le informazioni su questo, ad esempio, uh, poem. Su, sempre Egar eh, Allan Poe vedete, ecco, mi dà le informazioni su Black Cat, eh, così via si possono ottenere diverse informazioni eh, sui oh, dinosauri. <coughs> E le altre cose ho anche il come supporto all'insegnamento il genetics ad esempio il dna quindi punto sul sul cubo e ho la struttura del dna qui ho oh, oh, poi la, eh, la citosina posso comunque vedere le varie eh, le varie strutture vediamo un'altra vediamo se si apre ecco questo è eh, l'acrocentric cromosome eccetera eccetera quindi può essere utile per il supporto all'insegnamento ci sono queste tutte app ad esempio questa del Nucleus vediamo se si apre ecco questo è il Nucleus con tutti i riferimenti ricordatevi ecco, di andare nella, alla voce racco eh, proprio raccolta ti chiede sempre di abbonarti bypassiamo questo eh, passaggio molto interessante registrarsi al Center, center è molto interessante come docente e uh, qui uh, io mi sono già registrata e um, poi andare nel Merge Dashboard qui e avete what new, What's New eh, tutte le novità e queste in genere le novità che eh, compaiono sono gratuite le altre sono a pagamento quindi potete andare a vedere i virus. Ecco, share options. Scannerizzate con il vostro mm, eh, cellulare il. aspettate che l'ho esposto. Il cellulare il mm, QR code. e come vedete adesso comparirà tra un attimo ci mette un attimo sempre a caricarsi vi carica la, la risorsa eh, dice sempre è importante che un adulto supervisione in realtà aumentata andiamo eh, ad esempio a guardare Human, human. E quindi utilizzo il cubo per eh, scansionare, per vedere l'oggetto eh, Mi dà eh, poi questo oggetto Posso anche ingrandire Ecco, adesso lo carica di nuovo Ecco, che dovrebbe comparire, beh vabbè eh, prima un'altra immagine rinovirus comunque ogni volta trovate l'informazione sulla eh, risorsa vi viene data carica di nuovo un'altra risorsa io eh, eh, volevo farvi vedere però questo che era il primo che abbiamo visto e eh, quindi eh, la kaivu Informazioni, da tutte le informazioni sull'HIV uh, mi sembra uh, anche questo, oltremodo, in What's uh, New possiamo vedere altre cose: Meteorology, il, il vocal pe il pedagogy, e poi gli Human Anatomy e gli sterboti che abbiamo visto prima, e anche il Galactic Explorer che abbiamo visto prima e il, il, il materiale genetico che ci permette di, di avere andiamo a vedere materiale genetico ti dà una serie di, di attività comunque delle simulazioni di scienze ricordatevi ecco che in mystuff Stuff ci sono gli oggetti che abbiamo caricato noi Io ho uploadato degli oggetti in fbx che li avevo fatti con altre applicazioni e sono, e sono visibili ad esempio questa è l'avatar che eh, della, della collezione che ho eh, eh, uploadato qui comunque rimanete su WhatsApp New per vedere per provare queste applicazioni